Benvenuti a questo nuovo appuntamento di informazione fiscale per fare il punto sulle scadenze fiscali del mese di novembre 2022. Il primo appuntamento con il fisco è la consegna del modello 730 integrativo il 10 novembre 2022. Sono interessati i CAF e i professionisti i quali dovranno consegnare al dipendente o al pensionato il modello 730 integrativo e il prospetto di liquidazione verificando la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa trasmettere in modalità telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative modello 730-2022 e nei relativi modelli 734 integrativi. A metà del mese, il 15 novembre, i pensionati che intendono pagare il canone RAI con ritenuta sulla pensione dovranno cerchiare la data in calendario. Possono effettuare la richiesta i soggetti con redditi da pensione con importo non superiore a 18.000 euro. Puntuali il 16 novembre gli adempimenti periodici IVA, IRPEF e contributi IMS. Entro tale data i contribuenti con obbligo trimestrale dovranno versare l'IVA dovuta per il terzo trimestre del 2022. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante modello F24 con modalità telematica. Sono interessati dalla scadenza anche i contribuenti con obbligo di versamento mensile i quali dovranno versare l'IVA relativa al mese di ottobre. I versamenti in scadenza riguardano anche le ritenute IRPEF relative ai redditi da lavoro dipendente assimilati, corrisposti nel mese di ottobre e i contributi IMSS dovuti dai sostituti d'imposta per il mese precedente. Il 25 novembre è in programma il termine per l'invio degli elenchi Intrastat. Gli operatori comunitari con obbligo mensile dovranno trasmettere i dati riepilogativi delle cessioni e o delle prestazioni di servizi intra-UE relative alle operazioni del mese di ottobre 2022. La data da bollino rosso del mese è il 30 novembre 2022. In scadenza l'invio della dichiarazione dei redditi con modello redditi persone fisiche che deve essere trasmessa dalle partite IVA ma può essere inviata anche da dipendenti e pensionati che non hanno inviato il modello 730 2022. L'ultimo giorno del mese è anche la volta del versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi 2022 se l'importo è inferiore a 257,52 euro, deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre, in alternativa dovrà essere versata soltanto la seconda rata. Nello stesso giorno i contribuenti interessati devono provvedere al versamento delle rate della rottamazione TER delle cartelle dovute per il 2022. Le scadenze non finiscono qui, tra gli adempimenti dello stesso giorno c'è il termine per l'invio dell'autodichiarazione degli aiuti di Stato covid in merito è prevista una novità, il nuovo modello di autodichiarazione semplificato con l'inserimento della casella ES. Infine, l'ultimo giorno del mese dovranno essere effettuate anche le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, le LIPE, effettuate nel terzo trimestre solare del 2022. Questa dunque è la panoramica degli adempimenti del mese di novembre 2022.